Aspetto agli anni scorsi la polemica sulla concessione dei giardini pubblici della passeggiata per la tradizionale festa del PD. Il Partito Democratico di Terni è deciso a tutelare la, le proprie ragioni, l'onorabilità e la correttezza affidandosi ad un legale, mentre il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento in loco e presso la soprintendenza ai beni architettonici e passaggistici dell'Umbria degli ispettori del Ministero per i beni culturali. I Termini della disputa nel servizio. UF era sull'utilizzo dei giardini pubblici della passeggiata per la festa del PD. Le polemiche sull'uso prima del PC per la festa dell'unità, poi di DS Partito Democratico, dell'area verde pubblica non è una novità. Ma per l'edizione 2013 i Democratici sono arrivati a incaricare un avvocato per difendere l'onorabilità, la rispettabilità e la correttezza del partito di Via Mazzini. Con un comunicato a firma del segretario comunale Andrea Delliguanti, il PD fa riferimento alle illazioni e alle affermazioni a carattere diffamatorio che da giorni si ripetono a mezzo stampa e sui principali social network a proposito di presunte irregolarità negli iter burocratici per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento della festa del PD o a occupazioni forzate e danneggiamenti dei giardini pubblici della passeggiata e precisa che intende definitivamente sottrarsi a un dibattito a tratti infamante. In questi anni, prosegue la nota, c'è sempre stato il dovuto rispetto per chi ha e ha avuto una diversa visione dell'utilizzo del suddetto parco pubblico, ma quest'anno il confronto ha cambiato livello evidenziando una scorrettezza e una prossimatezza nelle accuse intollerabili. Da qui la scelta di rivolgersi a un legale anche per procedere senza esitazione a dibattere nelle sedi opportune le singole accuse mosse. Il Movimento 5 Stelle, invece, chiede al Ministero per i beni culturali l'invio urgente di ispettori alla passeggiata e presso la soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, onde accertare la regolarità della procedura adottata al riguardo, considerando che appare totalmente compromesso l'interesse collettivo all'autentica valorizzazione culturale del parco così come dimostrano i gravissimi danni, dice il Movimento 5 Stelle, più volte pubblicamente denunciati nel corso di questi anni, nell'assenza di una benché minima vigilanza della competente soprintendenza. Dopo gli annunci dei giorni scorsi sono stati pubblicati oggi i decreti della Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini per.